Buongiorno. Buongiorno, buongiorno come sta voi. bene tutto a posto tutto bene. ma a Roma i turisti ci sono o non ci sono perché ieri sentivamo il presidente della federalberghi che lamentava eh, una situazione statica del turismo a Roma invece sappiamo lei addirittura era entusiasta dei numeri eh, dei turisti eh, proprio in questi giorni che, qual è la verità assessore come stanno le cose ah. La verità è che Roma continua a essere di un'attattiva di un incredibile e che i numeri sono sempre in aumento. Di sicuro c'è uh, dei comparti che crescono più dei altri, il, uh, il cosiddetto house sharing... Uh, i B&B grazie anche a piattaforme come Airbnb, crescono molto molto più velocemente del, dell'alberghiero però anche l'alberghiero cresce l'anno scorso è, cresci è cresciuto di un paio di punti questo inizio anno sta crescendo quindi non dovrebbe lamentarsi troppo diciamo, Roscioli, la Roscioli. categoria sì la categoria <ride> eh, un'altra un cosa mi sembra interessante perché poi quando si tratta Roma è chiaro la città del della, della storia e quindi delle tradizioni e noi vorremmo veramente che fossero rispettate le migliori tradizioni per esempio le botteghe storiche no? assessore perché questa storia delle botteghe, delle botteghe di Roma, eh, gli artigiani nel centro storico ha un valore, contribuisce a, a, a fissare poi il volto reale della città no? poi alla fine i proclami non vengono seguiti dal, dai fatti, no? le botteghe chiudono e magari arrivano i mini market è un po' il problema di questi giorni ci dà una, la visione al momento aprile 2017 del, del problema? Allora, è un problema che, che riguarda eh, il commercio il commercio sì, certo. eh, ovviamente dei, dei fenomeni del turismo che sono proprio questi B&B la eh, house sharing hanno un effetto Uh, sul, sul commercio ovviamente perché uh, i turisti hanno esigenze diverse rispetto a quello che sono uh, italiani, romani e così via. Quello, quello che noi uh, stiamo, stiamo facendo è spingendo su quello che è un turismo sostenibile quindi un turismo di un certo livello che porta più alla città rispetto a quello che tira via diciamo come, uh, come tutto un turismo mordi e fuggi che noi non vogliamo a seguire a tutti i costi quindi ci sono sempre le classifiche quanti turisti ci sono l'incremento del numero però in realtà credo sia più intelligente andare verso un turismo sostenibile tant'è vero che tra qualche settimana firmeremo insieme ad altre città d'arte come Firenze e Venezia un protocollo proprio per questo perché dobbiamo lavorare insieme per stimolare un turismo un po' più rispettoso Uh, del, uh, del, del nostro patrimonio e questo va in questo senso noi uh, per quanto riguarda io sono anche assessore allo sviluppo economico sì. e stiamo per emanare del, delle regole che limitano un po' le aperture di questi mini market fruttivendoli di, di bassa qualità a favore di quello che è l'artigianato che come giustamente avete puntualizzato è un, è un patrimonio da preservare assolutamente allora il nostro inviato Jacopo Nassi che ci presenta anche eh, un po' il termometro eh, della, della situazione anche perché eh, il nostro inviato assessore ogni giorno parla con la gente, è tra la gente nella città, chiede, fa domande eh, e raccoglie anche le istanze dei cittadini eh. intanto tutti gli altri possono mandarci messaggi al 39 37 93 93 93 sms Whatsapp e filo diretto allo 06 43 99 93 93 un po' di notizie ce le dà l'assessore qualche domanda la facciamo noi Jacopo buongiorno dai che lanciamo la prima domanda Sì sì Francesco buongiorno ovviamente all'assessore Meloni beh sicuramente i temi sono due molto importanti legati al commercio e cioè la prima è sull'abusivismo commerciale eh, sia i residenti sia soprattutto i commercianti ne segnalano e denunciano davvero molto nella città L'altro anche legato alle, diciamo così, alle aperture e soprattutto nelle ore serali e notturne di vari esercizi commerciali. Alcuni anche che provocano disturbo per la quiete eh, diciamo dei residenti e anche lì si chiedono più controlli, almeno per chiedere di abbassare il volume, diciamo così. Per quanto riguarda la città, poi adesso sentiremo delle domande, ovviamente si parla molto della situazione di tanti quartieri, tra cui la situazione del verde pubblico che in alcune zone è davvero critica, ma andiamo a sentire alcune domande. La prima. E incontro difficoltà enormi a svolgere il mio lavoro per il semplice motivo che noi affrontiamo il problema lavoro pagando tutte le tasse, incontrando enormi difficoltà sotto ogni punto di vista. E mentre abbiamo dall'altra parte una concorrenza spietata dell'abusivismo, che si mettono per strada con i carretti e via dicendo, senza il minimo controllo. Senza una tutela verso di noi, eh, questo è il problema grosso che noi incontriamo. Il problema veramente che ci taglia le gambe, sotto ogni punto di vista. Eh, vorrei veramente un intervento serio su, su questo tema, altrimenti eh, il commercio finisce, il piccolo commercio e eh, noi tutti siamo costretti a chiudere proprio per questa concorrenza sleale. Allora, assessore. Allora, eh, il, il signore che immagino abbia un negozio eh, sì. ha messo il dito su, su un problema annoso che è legato a, a vari fenomeni. Uno, la congiuntura economica generale che di sicuro eh, non, non ci aiuta, per cui eh, anche, eh, anche quello ha, ha il suo impatto. Poi c'è anche i flussi migratori che eh, sono in, in, in aumento molto forte, anche quello è, un, è un, diciamo, un problema che deve essere gestito a livello centrale. Per quanto riguarda noi, uh, non, non, non è diciamo, compito di questo uh, assessorato uh, fare i controlli, noi però uh, lavoriamo in stretto contatto con i, i vigili per i controlli e posso dire che li abbiamo aumentati sensibilmente. e Abbiamo aumentato anche il modo in cui li facciamo, perché uh, precedentemente, infatti è un problema che dura da decenni questo, uh, che abbiamo ereditato, però noi eh, finché non arriviamo a debellarlo del tutto continuiamo ad andare avanti cercando di, di trovare soluzioni magari anche innovative. Prima si correva dietro a, a questi ambulanti abusivi e eh, dopo dieci minuti li rispuntavano. Ora quello che stiamo cercando di fare è proprio identificare le zone, la città dove, dove c'è maggior uh, uh, in, impatto di questi fenomeni, facciamo uh, quello che chiamiamo la bonifica, però lasciamo qualcuno sul posto per far sì che non spuntano più, perché questo è importante, perché correre dietro agli abusivi può, può sembrare una soluzione, però in realtà non, non risolve uh, la questione uh, alla radice. Quindi questo uh, è il primo, primo punto. Il secondo punto è che uh, questi abusivi vengono riforniti da dei magazzini e quindi quello che non è mai stato fatto in passato è proprio cercare di fare questo lavoro di intelligence che risale ai magazzini e noi abbiamo uh, fatto vari sequestri di decine di migliaia di pezzi di, di, di merce eh, illegale eh, in questi mesi, quindi su questo ci stiamo lavorando, ci rendiamo conto che è un fenomeno estremamente diffuso e estremamente eh, resiliente perché sono, sono migliaia di, di, di operatori, basta pensare che la, la Polizia Locale conta 5.800 unità che include quelli del traffico, quello del, dei presidi, delle, delle buche, quello del, dei controlli ai, ai palazzi, quindi, è un fenomeno molto, molto diffuso quello che mi sento di dire anche eh, oltre a quello che noi cioè, faremo la nostra parte è di dire ai cittadini di non comprare da questi ab ambulanti abusivi per strada questo è un, un buon modo per arginare questo fenomeno so che è un, è un po' uh, anche, anche naturale vedere un povero uh, ambulante abusivo e, e comprargli una rosa o un selfie stick o cose del genere però dietro si, spesso si celano attività criminose abbastanza importanti quindi è importante... Il sì, problema, assessore non sono d'accordo con lei, il problema è che non dovrebbero proprio esserci, perché Siamo al, di, al di là del, del, del, del fatto che dietro c'è un racket, c'è qualcuno, io credo quasi nella totalità dei casi, sia così, no? sia, ci sia sempre qualcuno dietro a muovere un po' le fila del, di questo commercio abusivo, ma uno si sente anche... E sente la cum passione quindi in alcune occasioni sente di dover dare una mano no? e, però questo è un conto e questo attiene a ognuno di noi ma il commerciante che paga tutte le, le cose che bisogna pagare per tenere in piedi un'attività con tutti mili i milioni di difficoltà che ci sono è comunque ingiusto quindi non devono sì, proprio sì. esserci perché se ci sono uno può anche non, non dargli nulla qualcun altro glielo darà ma comunque fa, crea una concorrenza assolutamente eh, impossibile a sopportare, alla sopportazione a tanti altri. Io, a dir la verità, mi sorprendo ancora oggi come sia possibile che tanti, tante attività e tanti commercianti sopportino che di fronte alla loro eh, vetrina ci sia qualcuno che vende lo stesso prodotto abusivamente. Come fanno a sopportarlo? Non lo so, però eh, attiene sempre alla, alla nostro uh, così alla nostra libertà di scelta abbiamo Goffredo no, no, no. sì mi dica mi dica Assessore No no noi, noi stiamo andando avanti stiamo facendo dei, dei passi uh, importanti verso la, il debellamento se vogliamo di questo fenomeno uh, sicuramente non possiamo bonificare tutta la città in, in, in un anno magari anche due però uh, zona per zona ci stiamo, ci stiamo lavorando quindi uh, posso rassicurare i cittadini e gli esercenti che stiamo andando avanti con determinazione su quello, quindi eh, alcuni ci, ci ringraziano anche per il lavoro svolto perché vedono che sta, la cosa sta cambiando, quindi sicuramente non tutti lo vedranno subito perché ovviamente la città è grande, sappiamo tutti che sono 1300 km quadrati di spazio che sono difficili da vigilare, però noi eh, con un approccio abbastanza rigoroso stiamo facendo i primi passi verso la bonifica, quindi questo mi sento di dirlo. Avanti sì, Goffredo, quelli, quelli che... sì sì, eh. sì. avanti, avanti sì. Goffredo, buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno Assessore. Io vorrei, vorrei parlare dell'occupazione de solo pubblico, né in quanto, eh, sia i tavolini, quals, ma qualsiasi cosa i negozianti che mettono la merce sui marciapiedi, cioè beh, i marciapiedi dovrebbe essere almeno lo spazio del passaggio per i cittadini che a posto delle gambe ci hanno le ruote, oppure i non vedenti eccetera eccetera, e che vengano sanzionati veramente e che invece non venga sanzionato il negoziante che crea un piccolo scivolo entrare con le garazzine e viene sanzionato per abuso edilizio. Pazzesco pazzesco secondo me questo. Ma è successo dove coffredo Scusami. Eh. Succede è successo anche qua da noi a Monaca, cioè perché cioè se c'è uno ce ne mette un, un, una cosa che si può togliere ok però se mette un po' di cemento è abuso edilizio cioè Ah, Un'altra cosa, sempre per i disabili, non so se lei può intervenire, ma che specialmente nel centro di Roma, parlando dei turisti eccetera, eccetera, i turisti sono anche purtroppo disabili e se per trovare un bagno eh, che, che sia adeguato alle loro esigenze eh, ci vogliono le ore e non ci si riesce dovrebbe esserci anche sulla vetrina del bar questo adesso suggerisco io una, un simbolo che, beh, che dica questo è un bar che ha questa, questo, questo servizio no? che lo fa preferire ad altri, altri bar che non hanno bar o locali pubblici che non hanno quel servizio risponde l'assessore Meloni io, allora, sic sicuramente abbiamo, abbiamo un problema di eh, intrasamento dei marciapiedi sì, sì, avanti, avanti, assessore, avanti ah, Sì, sì, no, sentivo una, no, Sì, sì, ma sì, no, no, tutto a posto Tutto a posto, ok eh, Quindi, laddove la c'è del commercio in, in sede Pisa, quindi negozi Attira un po' di uh, ambulanti che possono essere anche regolari, per carità uh, E ambulanti regolari attirano abusivi Quindi è tutta una, una serie di situazioni ha, ha toccato il punto giusto il, il collega È una questione di controlli per cui uh, uh, i controlli vengono fatti in base anche delle, delle segnalazioni, quindi noi invitiamo sempre i cittadini e gli esercenti di segnalare subito questi, questi fenomeni, perché uh, anche tramite l'app Io Segnalo, che si trova sul sito del Comune, così possiamo intervenire in maniera tempestiva. Noi stiamo uh, colfiando sul collo alla Polizia Locale da questo punto di vista, perché è fondamentale sia, sia a livello proprio uh, decoro urbano, che anche per la sicurezza, perché molto spesso vediamo segnalate uh, delle situazioni dove si bloccano i marciapiedi, la gente non, non riesce a passare, ci sono delle regole ben precise sull'occupazione del, del marciapiede, che no, non può superare la metà del marciapiede, deve lasciare un metro e venti per il passaggio dei pedoni, quindi laddove si, si può constatare del, delle, dei fenomeni che non rispettano queste cose qui, possiamo anche uh, segnalarle su, anche, anche sui social. Noi, noi, Uh, abbiamo una persona preposta qui in assessorato che raccoglie tutte le segnalazioni, sia tramite. Io, io segnalo, però anche tramite uh, Facebook o Twitter, e così, e cerchiamo di raccogliere tutte, segnalarle al, alle forze dell'ordine per far sì che vengano espletate diciamo, uh, i, i controlli e le, e le multe del caso. Quindi vi invito sempre a segnalare tutto, non, non, non, non, non rimanere. Passivi davanti a questi fenomeni perché insieme, insieme bene, ce la faremo. A... Lo stanno facendo, sente anche gli ascoltatori come sono comunque eh, sì, interessati. No, cosa, è è positivo questa cosa qui, bene, non dobbiamo mai abbassare le braccia. L'assessore Meloni risponde in diretta su Radio Roma Capitale, naturalmente l'assessore è appunto alla, la, la delega allo sviluppo economico, turismo e lavoro. Eh, risponde ad un'altra domanda, sentiamola. Ciao, sono Emanuela, vivo nel quartiere di Torpignattara da circa sei mesi e ho notato che ci sono tanti negozi piccoli, alimentari, fruttivendoli del Bangladesh o da altre etnie e mi chiedevo come mai sono aperti fino a tarda notte e che se ci sono dei controlli che effettivamente vengono effettuati o no. Allora, Assessore Meloni. Sì, allora... La non, non, entro, non entro nel merito dell'etnia degli esercenti perché ognuno ha il diritto di esercitare la propria attività. Di sicuro eh, noi facciamo i controlli sia sulla parte igiene con l'ASL, noi abbiamo una task force che fa degli interventi settimanali sui su esercizi che include eh, la polizia locale, Equaroma che per quanto riguarda la discussione, l'Inps per quanto riguarda eh, la regolarità dei contratti di lavoro Uh, e l'ASL per quanto riguarda l'igiene uh, e le regole di, eh, di sanità alimentare. E noi lo stiamo facendo. Uh, purtroppo uh, c'è una certa legge Bersani che ha liberalizzato sia orari che, che, che le licenze, quindi uh, in effetti ci creano pochi problemi su proprio gli orari. però se, se c'è uh, degli esercizi che uh, disturbano la quiete pubblica, si può anche segnalare alla polizia e possiamo intervenire. Quindi, come prima, invito. Uh, i, i vostri ascoltatori di segnalare questi fenomeni qui su, o, o su, su, su i, i social o sull'app io segnalo uh, su, sul sito del comune ah beh, qui si tratta non, non credo che sia un problema di etnia non, non penso che fosse questa la la, così, la nota stonata che raccontava l'ascoltatrice quanto il fatto che eh, uno eh, vede e eh, eh, valuta un po' e dice ma come fanno a rimanere aperti tutto il giorno anche la notte entra pochissima gente sia i fiorai che, eh, che questi market non credo che sia che facciano eh, confusione è così un, soltanto si domandano il motivo per cui eh, se non c'è attività eh, commerciale come facciano a spuntarne sempre di nuovi io personalmente la domanda che faccio assessore l'etnia in questo caso centra la tradizione in questo caso centra ma solo per un fatto estetico è, è curioso curiosissimo in zone come Trastevere le faccio solo l'esempio di Trastevere oppure in zona Borgo Pio, quindi sempre in zone centrali di Roma ma Andrebbe, eh, varrebbe lo stesso in, in altre zone della città. E questi locali che aprono hanno un'estetica che stona con la città, hanno un'estetica esterna che è veramente eh, brutta no? rispetto a quello che è Roma. In quel caso. Naturalmente se possono e se sono in regola eh, devono aprire ma almeno a rispettare il nostro, il nostro stile, no? lo stile, il colore eh, della città, non crede? Sì assolutamente, infatti noi abbiamo uh, dei rioni che vanno assolutamente preservati perché fanno parte del nostro patrimonio, uh, le, le, abbiamo delle regole che, che, che governano un po tutto quello che uno può anche appendere davanti a, a, ai negozi quello che può uh, mettere come in insegne mm -hmm. e così via, quindi queste sicuramente non si fanno abbiamo delle zone molto, uh, tutelate e uh, alcuni operatori eh, di sicuro uh, fanno un po' quello che vogliono, anche qui bisogna capire co co cosa si riferisce esattamente, però ci sono delle situazioni che sono abbastanza imbarazzanti perché beh, prima si parlava di abusivismo e questo è una cosa però questo fenomeno molto spesso sono delle diformità, quindi dei, dei, dei, dei uh, Devi fare contravvenzioni alle regole che fanno sì che diventa, non dico un suc, però diciamo, a livello decoro non, non è il massimo. Quindi, uh, sicuramente noi um, si, si, siamo per il rifiuto delle regole in questo senso. Ci sono anche de, delle regole per quanto riguarda il decoro, per esempio, prendo l'esempio di Via Veneto: uh, tutto quello che sono i chioschi devono, devono seguire quello che noi chiamiamo un chiosco tipo, no? quindi insieme alla sovrintendenza che è. è, è diciamo, l'ente preposto a dare direttive per quanto riguarda il decoro urbano e così lavoriamo insieme per avere questi, questi o banchi tipo come le edicole c'è cioè un edicola tipo che deve essere rispettata perché è fondamentale per mantenere la nostra identità bisogna, che si rispettano certi canoni estetici sono Sì, racconti. è normale io non ci vedo nulla di terribile anche, ma non soltanto anche, ci sono anche romani qualche romano che lo fa con la scritta pizzeria in rosso a lucettine è terribile sono delle scritte veramente eh, indigeribili prendiamo Silvio al telefono poi altri messaggi la teniamo qualche minuto ancora eh, buongiorno Silvio eh, Buongiorno, buongiorno assessore eh, la mia domanda è questa. Dato sì che eh, lei dice che è difficile stare dietro l'abusivismo, perché non facciamo anche noi ogni tanto qualche opera di buono, buona? Eh, mettere una tassazione a questi abusivi di 150 euro che devono essere versati al Comune di Roma come occupazione di suolo pubblico, vanno, fanno il versamento dopodiché passa il vigile e controlla che lui abbia versato i 150 euro settimanali e poi dopodiché può stare tanto non gli si può fare nulla se, se il vigile di cuore dietro lo, lo, lo prendono anche in giro quindi se noi gli consentiamo di pagare questi 150 euro e lasciarli sulla strada tanto è impossibile levarli perché sono tanti al comune entrano 150 euro a settimana. Questi soldi possono essere reversati per gli invalidi, per, eh, perché il comune attualmente dice che non c'è una lira e queste, questi personaggi possono aiutarci. Naturalmente la merce esposta che loro hanno dovrà essere accompagnata da una bolla e da una fatturazione dove loro hanno preso la merce garantiscono, diciamo... grazie Silvio dobbiamo fermarci qua, eh, Assessore velocissimo perché c'è chi scrive anche, guardi le, le dico lo, eh, pensate ad un incentivo Assessore uno sgravio fiscale a quegli esercizi pubblici che offrono il servizio toletta in generale e in particolare ai disabili mi pare una buona idea un buon quella buono. di Piero è una buona idea, sì. Sì, sì per quanto riguarda il suggerimento degli abusivi io direi che gli abusivi purtroppo sono abusivi quindi non possiamo tanto regolamentarli al al alcune categorie abbiamo cercato di, di debellarli, poi il TAR ci ha imposto di, di regolamentarle un po' come i saltacoda, che sono sì. per me un, uh, un fenomeno molto, molto negativo per quanto riguarda i luoghi del, del turismo. No, noi un po, un po' alla volta uh, sistemeremo: diciamo, partiamo con gli abusivi-abusivi, cerchiamo di, di bonificare le zone e toglierli uh, di mezzo. Perché? La la la prima cosa che ho detto è che per, per avere un commercio sano bisogna togliere gli abusivi perché giustamente come segnalava uh, il commerciante prima sì. c'è una concorrenza sleare, questi signori qui non pagano le tasse fanno poco po' quello che vogliono, non pagano l'occupazione uh, è veramente concorrenza sleare. quindi togliamo ah, certo. prima di mezzo mm -hmm. gli abusivi poi, poi togli, togliamo quelli che sono diformi, così vedete i diformi quelli che hanno la... la, la, la Diciamo le, le, le luci nappeggianti e cose poco decorose e piano piano riusciamo a, a ridare un po' di dignità a questa città che ne ha tanto bisogno. E Fabio scrive, a me hanno chiuso il negozio per aver fatto un marciapiede con breccia e 3 centimetri di cemento. E questo bisogna capire cosa ha fatto esattamente, però... No. <ride> Beh, per agevolare, per agevolare il passaggio, insomma, tre centimetri. Io credo che siano, anche in questi casi, assessore, bisogna utilizzare anche eh, un po' di, di, così, di equilibrio no? nella reazione e anche nel valutare il rispetto delle regole quando la cosa è a vantaggio poi del cittadino e non contro il cittadino poi l'abuso qui è inesistente 3 centimetri stiamo parlando di tre centimetri eh, io credo che, che si possa valutare in maniera diversa noi la ringraziamo Assessore naturalmente ci sono altri argomenti io avrei voluto chiederle anche di Blast l'innovazione la, uh, la startup ma eh, il 10 maggio parte, abbiamo tempo considero che magari la prossima settimana potremo definire un altro appuntamento con gli ascoltatori e parlarne meglio d'accordo? Molto volentieri Buon lavoro, buon lavoro buon Assessore buon lavoro a te, Meloni anche voi.